in Neurologia Riabilitativa, il primo corso di formazione sulla lesione al midollo spinale per la prima volta in campagna. Sì, buongiorno. E questo corso è stato fortemente voluto da noi, ma sicuramente siamo stati, diciamo, sollecitati anche dai pazienti con lesioni al midollo spinale, in particolare la FIPE, che è la federazione nazionale di paraplegici, e comunque è un corso CNOBUS, cioè ehm, diciamo, organizzato dal coordinamento nazionale degli operatori professionali unità spinali. È un gruppo di persone, di professionisti che lavorano esclusivamente nelle unità spinali italiane e che sono in grado di eh, portarci la loro esperienza e hanno organizzato il corso permettendo soprattutto a noi, dando la possibilità a noi di accogliere, di ascoltare l'esperienza di professionisti validi, validissimi, che provengono dalle unità spinali. L'unità spinale è l'unica realtà possibile per accogliere un paziente con una lesione midollare già dalla fase acuta e di condurlo fino alla fase della riabilitazione lungo tutto il progetto riabilitativo. Quindi questo corso da una parte diciamo è utile per i professionisti per motivarli, per i giovani operatori, anche perché eh, spesso questa problematica è misconosciuta anche nelle scuole di fisioterapia, di medicina, di infermieristica, ehm, ma anche soprattutto per stimolare la cittadinanza, il mondo politico, eh, all'organizzazione, all'implementazione di strutture che possano migliorare e tutelare eh, la salute delle persone con lesione midollare. In Campania noi abbiamo 100 nuovi casi ogni anno di lesione midollare ehm, dovuto a trauma ma ce ne sono almeno altrettanti legati a patologie, a malattie degenerative o di altro tipo. Per cui è una popolazione di persone che richiede necessariamente un'organizzazione eh, dipartimentale o quantomeno un'organizzazione che vada dalla fase acuta fino al territorio, fino al domicilio per la tutela della loro salute. Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, un, un corso di formazione sulla lesione al midollo spinale, un momento di crescita per Salerno perché è stata la prima tappa e unica del corso di formazione che ha scelto quindi Salerno per la prima volta in Campania. Ascoltavo le parole della dottoressa Siani che mi sembrano siano state assolutamente illuminanti. Avere la possibilità di ospitare esperti di fama internazionale nella nostra città per far loro tenere un corso di qualificazione professionale di aggiornamento per la classe medica, credo, e anche per i riabilitatori, per gli aspetti empiristici, credo che sia un privilegio importante, ma soprattutto qualcosa di assolutamente utile. Poco fa al Comune abbiamo tenuto un'iniziativa con l'Associazione Mediana che eh, si occupa della sicurezza stradale. Ci sono le malattie, malattie degenerative rispetto alle quali la, la ricerca e la scienza stanno facendo i passi adeguati, ma ci sono anche alcuni aspetti che afferiscono a, a, a, agli incidenti stradali, eh, la sobrietà nella guida, l'attenzione quando si guida, non usare il cellulare, queste cose che noi diciamo come una sorta di mantra purtroppo inascoltato, molte volte possono esitare in tragedie umane che poi si scondono per una vita intera. Ora la medicina sta facendo i suoi passi, eh, si fa in modo che il tetraplegico venga recuperato al meglio delle sue prerogative e quindi aggiornarsi, curare gli aspetti teorici e anche di manualità credo che sia una cosa assolutamente indispensabile, credo che questo si proponga il cuore. Un'ultima considerazione, la nostra facoltà di medicina, la facoltà di medicina presso l'Università di Salerno. Da questo punto di vista credo debba avere un'attenzione peculiare, e particolare. Per la verità la Facoltà di Medicina sta nell'anno di processi importanti in questi, in questi ultimi periodi. Siamo cresciuti molto come patrimonio reputazionale, moltissimo, e credo che da questo punto di vista si aprono delle prospettive anche di aggiornamenti di studi che sicuramente sono preziosi. ringrazio l'Ordine dei Medici, presso il Presidente, i per quando hanno fatto e noi tenteremo da quanto posso di dare seguito e seguire la cosa per quanto nelle nostre, nostre risposte.